Oggi torniamo a parlare di inflazione, quindi guarda il video fino alla fine se vuoi scoprire come fare per integrarla al meglio nelle tue analisi. Prima di procedere tuttavia ti invito a iscriverti al canale nel caso in cui ti interessassero video inerenti alla pre-section di Arduino oppure inerenti a temi come questo. Inoltre ti invito anche a seguirci su tutti gli altri canali social e a dare un occhio al mio canale YouTube se ti va dove invece parlo prevalentemente di marketing, di business e di sviluppo di business. Detto questo possiamo procedere prima di andare a vedere nel concreto quello che voglio trattare in questo video andiamo a vedere che cos'è esattamente l'inflazione per inflazione intendiamo l'aumento del livello generale dei prezzi. Questo significa che l'inflazione rappresenta di fatto una perdita di potere d'acquisto della valuta. Quindi per richiamare l'esempio che avevo fatto nel primo video che abbiamo realizzato su questo canale sull'inflazione mettiamo caso che ci sia un'inflazione a livello proprio ipotetico del 2% e ipotizziamo di prestare 100 euro a un nostro amico. Ecco, quei 100 euro tra un anno varranno meno se abbiamo un'inflazione del 2%, infatti è vero che ci sarà sempre scritto 100 euro sulla banconota e lui il nostro amico ci ridarà sempre 100 euro, tuttavia questi 100 euro non compreranno più le stesse cose che compravano quando noi abbiamo prestato quei soldi ma ne compreranno meno, infatti noi come creditori verremo puniti di fatto dall'inflazione mentre invece il nostro amico debitore verrà favorito dall'inflazione perché lui ci darà indietro dei soldi che verranno meno rispetto ai soldi che gli avevamo dato noi in passato. Quindi mentre prima con 100 euro magari compravamo 100 caffè, quando il nostro amico ci ridarà i nostri 100 euro compreremo un po' meno di 100 caffè. Ma per quale motivo le banche centrali e i governi ci tengono così tanto a tenere sotto controllo l'inflazione? il motivo è che un'inflazione senza controllo quindi un'inflazione molto elevata può causare danni enormi all'economia di un paese e può avere implicazioni veramente forti anche su tutti gli altri indicatori il tutto dovuto a una svalutazione eccessiva della moneta ora volendo potremmo anche parlare di tutte le varie tipologie che esistono di inflazione e secondo me tra l'altro è un argomento molto interessante tuttavia non ti voglio rubare troppo tempo e voglio andare abbastanza in fretta al dunque di questo video però prima ovviamente volevo darti i mezzi per capire a fondo quello che adesso andremo a vedere insieme tuttavia se ti interessa vedere l'inflazione anche dal punto di vista del quali tipi di inflazione esistono oppure anche cos'è la deflazione, cos'è la stagflazione ecco ti consiglio di vedere il primo video che abbiamo realizzato lo trovi nella playlist economia per tutti ecco lì guardiamo quelle cose e di conseguenza se, se vuoi sapere anche l'inflazione da quel punto di vista ti consiglio di andarlo a vedere comunque ora andiamo a vedere finalmente come sfruttare l'inflazione nelle nostre analisi Nel video precedente di questa playlist eh, che ti consiglio in ogni caso di andarti a rivedere abbiamo parlato del pil abbiamo parlato del pil indicatore lagging come d'altronde anche l'inflazione perché perché in caso di crescita economica e la crescita economica la possiamo individuare anche grazie al pil potremmo avere dell'inflazione e l'inflazione ovviamente influenza l'andamento del valore delle valute infatti la crescita dell'economia individuabile attraverso il pil per esempio spesso e volentieri porta a una leggera inflazione che quindi ha delle implicazioni sul, sull'andamento delle valute. Infatti, questo è molto importante da considerare anche per chi opera sul Forex. Perché? Perché chi opera sul Forex, ovviamente, deve interpretare l'andamento delle valute e sapere l'andamento dell'inflazione può aiutare molto a capire i trend e le politiche che potrebbero adottare le banche centrali. Inoltre l'inflazione, se si alza troppo, può anche avere implicazioni negative su altri indicatori. E questo Potrebbe interessare di più chi opera sulle azioni come per esempio il PIL anche se il PIL andrebbe osservato un po' a prescindere e l'occupazione per esempio. Ma perché a un trader che opera sul forex dovrebbe interessare l'andamento dell'inflazione? dovrebbe interessare perché a seconda che l'inflazione aumenti o diminuisca ci sono delle possibili conseguenze per esempio restando sul caso di un'economia che cresce che quindi ha un'inflazione che tende a salire proprio per effetto della crescita economica ecco cosa potrebbe succedere potrebbe succedere che l'inflazione è vero che svaluta la valuta ma la reazione di una banca centrale al fine di evitare che la crescita sia troppo veloce potrebbe essere quella di alzare i tassi di interesse e quindi alzando i tassi di interesse potrebbe cambiare modificarsi o comunque potrebbe venire influenzato poi il trend di lungo periodo della valuta infatti dall'andamento dell'inflazione possiamo farci un'idea di quelle che potrebbero essere le politiche monetarie invece nella situazione opposta quindi nel caso in cui dovessimo avere una deflazione e la deflazione può esserci per esempio in momenti di decrescita dell'economia quindi con un pil che cala nel tempo ecco in una situazione di questo tipo potremmo aspettarci l'effetto opposto quindi inizialmente una situazione di deflazione successivamente a questo la banca centrale che prenderà delle decisioni che probabilmente coincideranno con un, un abbassamento dei tassi di interesse e anche questo potrà incidere sull'andamento del valore di una valuta e chiaramente questo inciderà probabilmente anche sul pil perché perché abbassando i tassi di interesse come abbiamo visto nel video precedente può essere che ci sia una spinta poi dell'economia una ripresa dell'economia e questo anche può interessarci molto sia dal punto di vista in realtà del forex sia dal punto di vista delle azioni quindi arrivati a questo punto abbiamo visto che cos'è l'inflazione abbiamo visto che se vuoi guardare di più gli aspetti di quali sono le tipologie di inflazione eccetera eccetera ti consiglio di andare a vedere anche i video precedenti che abbiamo realizzato sull'inflazione e trovi il primo in, nella playlist economia per tutti poi abbiamo visto come ci possono essere delle implicazioni dell'inflazione sulle decisioni dei trader e degli investitori ma adesso voglio andare a toccare un aspetto che secondo me può essere molto interessante da, da analizzare cioè che quando guardiamo l'inflazione se lo guardiamo da un punto di vista appunto di, eh, di un trader o di un investitore l'inflazione prende due direzioni quindi prende l'ottica che può avere un trader e prende l'ottica che può avere un investitore cosa intendo dire con questo intendo che dal punto di vista di un trader che opera sul forex quindi prendiamo l'esempio di un trader che opera sui principali mercati valutari ecco un trader di questo tipo è interessato dall'inflazione perché? Perché guardando all'inflazione può capire meglio i trend e può farsi un'idea di quello che potrebbe succedere e una cosa molto interessante, così facendo capirà anche il motivo per cui c'è un trend da un certo periodo di tempo o perché sta cambiando un trend, quindi può, farsi, insomma, può facilitarsi molto l'interpretazione dei mercati invece per un investitore più focalizzato a lungo periodo, che quindi magari compra delle azioni e le tiene lì è interessante guardare all'inflazione, perché? Perché l'inflazione ha delle implicazioni molto forti sull'economia infatti può influenzare il PIL, può influenzare l'occupazione, ma in realtà può influenzare anche molti altri indicatori e come abbiamo visto nei video precedenti di questa playlist, se noi abbiamo intenzione di investire in delle azioni, dobbiamo farci un'idea di quella che è la situazione economica di un certo paese e di conseguenza l'inflazione è un bel termometro per capire come sta andando l'economia di un paese. Perché? Perché se l'inflazione cresce un pochino, probabilmente l'economia sta andando bene. Se invece l'inflazione tende a essere deflazione probabilmente c'è qualcosa che non va e quindi se noi guardiamo l'inflazione insieme al PIL, insieme all'occupazione, insieme a tutti gli altri indicatori in realtà che vediamo in questa playlist ecco che può essere veramente un, un qualcosa di molto interessante da osservare e di molto potente da integrare con le nostre analisi quindi in conclusione l'inflazione va guardata sia dai trader che operano sul forex nel breve barra medio periodo sia dagli investitori che operano magari sulle azioni più per il lungo periodo quindi i primi per farsi un'idea e per farsi un'idea più consapevole, consapevole soprattutto di quella che è la situazione economica e di quella che è la situazione quindi delle valute in ogni momento e di quelli che potrebbero essere i trend nel futuro invece per l'investitore per capire meglio l'economia in cui vuole andare ad operare. Con questo quindi è tutto io spero che questo video ti sia piaciuto e che possa esserti utile se così fosse ti chiederei di iscriverti al canale e di lasciare un like per farci sapere appunto che hai apprezzato il video io ti invito nuovamente anche a seguirci su tutti gli altri canali social, a dare un occhio se ti va anche al mio canale YouTube dove invece si parla prevalentemente di marketing, di business e di sviluppo di business. Quindi con questo ci vediamo al prossimo video con il prossimo indicatore. Ti ringrazio nuovamente, alla prossima!